Una volta una donna di nome Maria, che aveva sempre desiderato avere capelli lunghi e fluenti. Un giorno, dopo aver risparmiato il lungo, ha deciso di acquistare un allungamento dei capelli chiamato Super Ciocca. Era fatto di capelli naturali di alta qualità e si adattava perfettamente al suo colore e texture dei capelli. Maria era così entusiasta di avere finalmente i capelli lunghi che aveva sempre desiderato e non vedeva l'ora di mostrarli al mondo. Tuttavia, non voleva che i suoi nuovi capelli sembrassero artificiali e curati male, quindi ha deciso di seguire alcuni consigli per prendersi cura dei suoi capelli estesi a casa. 1. Non lavare i capelli troppo spesso. Il lavaggio frequente può indebolire i capelli e causare loro di diventare secchi e crespi. 2. Utilizzare prodotti per capelli delicati e senza solfati. 3. Non utilizzare pone e piastre troppo calde sui capelli estesi, per evitare danni. 4. Dormire con i capelli sciolti o in una treccia morbida per evitare nodi e grovigli. 5. Non pettinare i capelli estesi quando sono bagnati, aspettare che siano completamente asciutti prima di pettinarli. 6. Fare un trattamento per capelli una volta a settimana per mantenere i capelli morbidi e idratati. 7. Non fare troppe cose sui capelli, evita di tingerli, arricciarli o lisciarli troppo spesso. 8. Utilizzare un pettino a denti larghi per pettinare i capelli estesi, iniziando dalle punte e lavorando verso la base. 9. Non tirare troppo forte quando si pettina o si liscia i capelli estesi, questo può causare danni. 10. Fare una visita regolare dal proprio parrucchiere per controllare l'integrità dei capelli estesi e per eventuali necessità di sostituzione. Con questi consigli, Maria è riuscita a mantenere i suoi capelli estesi in ottime condizioni e li ha indossati con orgoglio per molti mesi. Tutti notavano i suoi capelli lunghi e belli e le chiedevano dove li aveva fatti. Maria era felice di condividere il suo segreto: Super Ciocca. Ma chi era Super Ciocca? Era una ciocca di capelli estesa di alta qualità che aveva conquistato il mercato delle estensioni per capelli. Era fatta di capelli naturali e si adattava perfettamente al colore e alla texture dei capelli delle sue clienti. Super Ciocca era diventata famosa per la sua durata e la sua facilità di manutenzione. Le sue clienti erano entusiaste di come i loro capelli estesi sembravano naturali e sani. Super Ciocca era anche diventata molto popolare tra le star del cinema e della musica che la indossavano per i loro spettacoli e le apparizioni pubbliche. Super Ciocca era diventata così popolare che aveva aperto il proprio salone di bellezza dove offriva servizi di estensione per capelli di alta qualità. Era gestito da un team di esperti parrucchieri che aiutavano i clienti a scegliere la lunghezza, il colore e la texture dei capelli estesi più adatti a loro. Super Ciocca era diventata un'icona nel mondo delle estensioni per capelli e continuava ad essere una scelta popolare tra le donne di tutto il mondo che volevano avere capelli lunghi e belli. Super Chok era orgogliosa di aver aiutato così tante donne a realizzare il loro sogno di avere capelli lunghi e fluenti.